non ricordo più il mio nome neanche dove nacque e quando e non so da dove arrivo o se adesso sto partendo so soltanto che sono uno strano forse vengo da lontano e non so perché qui davanti a me ora vedo un viso nuovo tu sei un po' come un bambino qui starò sempre vicino hai perduto la memoria Il tuo mondo è senza storia Se mi ascolti ti potrò aiutare Forse puoi ricominciare Guarda quante cose belle Belle luci sono le stelle Sì le stelle sono chiare Ma vorrei sapere di più Cosa sono le miniere Dimmi ora chi sei tu io non so perché tu mi resti accanto e regali a me il tuo tempo, ma ho paura che tu possa sparire perché forse sto sognando. La miniera è scura scura, ma a qualcuno fa paura, fa paura al creatore, che si sente un po' scultore, stare al buio può sembrare bello, solamente ho un pichistrello, sì, lavoro all'ospedale, senti questo è un temporale. Ora so cos'è la luna e cos'è una donna bruna, sto imparando piano piano, e tu che stringi la mia mano, non ti accorgi che fingo di ascoltarti, ma vorrei tanto baciarti. Spiegami cos'è questo che io sento, questo che mi brucia dentro. Stai imparando troppo in fretta, quella lì è una bicicletta, quello giù lontano è un faro. Bravo, quello è un palombaro, quell'uccello non è un gabbiano, è soltanto un aeroplano. Vuole nato e sfilmare. Questo che ci brucia amore, tatta, tatta, tatta,